Ciao, sono Marco, a spasso col fedele amico a quattro zampe qui in questo posto fantastico e durante questa passeggiata, questa volta parliamo di soldi. Croce e delizia della maggior parte della popolazione mondiale. Croce per chi non ne ha, delizia per chi ne ha. E la domanda più frequente che faccio alle persone è che cos'è? Cosa sono per te i soldi? Il danaro o denaro, che si dice in entrambi i modi. E ognuno dà una risposta personalizzata totalmente personale su che cosa possa essere il denaro cosa significa per ognuno di noi io ti do la mia interpretazione del denaro ne ho sentite veramente tante veramente tante qualcuno ha detto per esempio che sono il sesto senso vuol dire che con il denaro tutti gli altri cinque sensi lavorano meglio eh. Io sono più del parere che il denaro sia energia, sia uno strumento che dà possibilità, quindi è uno strumento che amplifica le energie, è un amplificatore un vero e proprio amplificatore si dice che chi ha i soldi di solito diciamolo è un po' stronzo no, la realtà non è questa la realtà è che i soldi sono un amplificatore pertanto se sei stronzo sarai stronzissimo se sei bravo sarai bravissimo perché magari potresti dedicarti a, a delle opere di beneficenza o a contribuire al benessere altrui, proprio perché non hai bisogno di denaro e quindi non hai l'impellenza di portare a casa la pagnotta. Il denaro è uno strumento, non è altro che energia. Se ti manca il denaro è evidentemente una condizione psicologica, non tanto eh, pratica, è psicologica. Possedere o no il denaro è più o meno per il 20% tecnica e l'80% psicologia, se ti manca il denaro dovresti rivedere il tuo rapporto con il denaro, come è articolato, quali sono le tue priorità eccetera eccetera, perché il denaro non è né buono né cattivo ed è facile o difficile da guadagnare, dipende a chi lo chiedi, c'è qualcuno che ha detto per me il denaro è sempre stato un problema non ho mai saputo dove metterlo, perché era capace a guadagnarlo e poco a conservarlo probabilmente a depositarlo in qualche cosa o magari perché non aveva impellenza di spendere non aveva vizi o stravizi o eh, diciamo valvole di sfogo tramite il denaro però sapeva perfettamente guadagnarlo questo è il denaro non eh, Mettiamoci in testa che il denaro, lo sterco del diavolo, il denaro è, il denaro è, il denaro altri non è che energia ed è un amplificatore della persona che lo possiede o che non lo possiede eventualmente. Detto questo io recupero il fedele amico Quattro Zampe che è andato qui sotto quest'altro boschetto perché abbiamo provato a salire in macchina ma lui proprio non vuol saperne, vuole stare in giro. E ti saluto con un abbraccio, sperando, augurandomi di esserti stato utile con questa mia riflessione. Ti saluto.